Ciao a tutti, come mi aveva chiesto un amico su YouTube nell'altro video vi faccio vedere come di là due pomodori cresciuti in modo molto molto fitto perché avevo messo i segni sbagliati, sapevo già di dover fare questa operazione e adesso è venuto il momento perché sono dell'altezza giusta come dicevo in un'altra occasione io cerco di non buttare via nessuna piantina semplicemente prendo il panetto di terra molto molto delicatamente proprio faccio in modo che lo facciano da sole quasi stacco la singola piantina e la metto semplicemente in un terreno vergine cercando di darle il meno stress possibile ho poi qui dello stallatico pellettato non manca mai Cerco di trapiantarle tutte, anche quelle più piccole. Diamo la possibilità a tutte di crescere. Ecco, cerco di dividere senza rompere le radici. Questo è un metodo molto molto semplice, c'è chi lo fa più velocemente con un piantatoio visto molti video in, in proposito sono bravi io non sono capace di farli in comodo lì preferisco toccarle le piantine guardate che bella questa ormai ci siamo adesso queste le terrò qui sempre in serra fredda ancora per un paio di settimane Dopodiché sarà ora di di trapiantarle questa operazione l'avevo fatta già dieci giorni fa ho preparato un video poi non è venuto bene l'ho cancellato non ho perso neanche una piantina per fortuna erano anche più piccole di queste le ho salvate tutte adesso ve le faccio vedere Faccio un semplice foro con le dita, chiudo senza calcare troppo, però bisogna aggiungere un po' di terra per, far piantino, per fare strassura la piantina, fare a supporto anche. Lo stallatico è bagnato perché ha piovuto e non l'ho tolto. Queste sono alcune di quelle che ho trapiantato l'altro giorno. Ora, siccome ho finito i vasetti piccoli, utilizzerò quelli un po' più grandi. Cerco di scavare sotto, di prenderlo da sotto, la piantina, ecco. questo ecco un bel panetto, in questo caso è una delle più grandi, molto semplice, non la faccio soffrire per niente. Adagio, ricopro, come vi dicevo io uso solo terriccio di qualità, perché per risparmiare 2-3 euro poi alla fine si butta via tutto. tutto questo in attesa di avere il mio di ferriccio ci sto lavorando, ho iniziato quest'anno quindi prima di qualche mese non lo vedrò e quindi per adesso devo acquistarlo dopo gli do una bella bagnata qui ne ho una grande, uno media e una piccolissima, questa piccola ovviamente non potrà mai attecchire, questa media proviamo a salvarla, se riusciamo, invece vediamo che rischiamo di danneggiare tutto, lasciamo stare, infatti, allora quella piccola piccola la tolgo, troppo, lascio due, poi vediamo come va c'è un profumo di pomodori sembra già essere in piena estate faccio ancora una poi faccio che chiudere e sennò vi, vi annoio visto che lavoro è sempre quello non ce ne sono due molto vicine ecco qui siamo riusciti a dividerle senza farle soffrire ovviamente potete usare anche i guanti se volete ma su questo lavoro su questo lavoro di fino io non capisco di dita l'ultima questi sono pomodorini che ho salvato dai semi dell'anno scorso se vi ricordate, se avete visto i miei video avevo, o le foto che ho pubblicato su Instagram o su Facebook avevo dei pomodorini eccezionali piante alte anche due metri e mezzo una produzione enorme e quindi ho provato a salvare i semi se vi interessa c'è anche il video sul, su come si estraggono i semi e vediamo cosa viene fuori quest'anno. Per questo video è tutto, vi ringrazio per averlo visto, se avete altri metodi da consigliarmi eh, ve ne sono grato, se volete condividere il video vi ringrazio ulteriormente, mi date una mano a far crescere il canale e per il resto vi auguro una buona giornata e al prossimo!